Il modello dualistico, no? secondo il principio del cuius regio edus economia, implode e trionfa il capitalismo. Trionfa il capitalismo con la sua, col suo funesto principio della assolutizzazione dell'economia, ora, se c'è un modo filosofico se volete, metafisico anche che rifiuti a priori quel cretinismo economico, come lo chiamava Gramsci, accettando il quale si finisce di pensare e ci cioè si mette solo a calcolare. No? Se accettiamo il cretinismo economico oggi è finita, ha vinto l'Europa ha vinto già la teologia economica. Bisogna invece rifiutare esattamente questa affascinazione per i numeri, per il calcolo, per le quantità, perché essa stessa è parte del problema e non può essere lo è parte della reificazione, dell'alienazione, della, dello stesso progetto criminale chiamato Europa che tende a riportare tutto ai numeri e alle leggi del mercato. Bisogna uscirne e la filosofia, credo, a patto che recuperi il suo spirito critico oggi un po' la verità, può svolgere una funzione importantissima. Perché è importantissima? Perché appunto può cogliere, se non altro, il problema, anzitutto, e poi proporre eventualmente delle soluzioni. Il problema sta esattamente in questo, che il capitalismo stesso, il fanatismo dell'economia, si caratterizza fin dal suo momento genetico per una tendenza funesta ad autonomizzare l'economia da ogni altro ambito. Potremmo definire in termini generalissimi il capitalismo, ma è una definizione che difficilmente può essere messo in crisi, certo la si può accusare di essere general generica, ma è una definizione che coglie la logica del, del capitalismo. Il capitalismo è una tendenza a trasformare illimitatamente tutto in merce e quindi nell'assolutizzare il momento economico. Ecco, il momento economico un grande pensatore novecentesco Karl Polanyi, non a caso diceva che la società capitalistica è la prima società in cui l'economia non è più integrata nel tessuto sociale ma si autonomizza diventa il principio direttivo di tutti i rapporti umani e di tutte le relazioni ora, il 1989 ha segnato un momento decisivo in questa logica che oggi con l'Europa si sta compiendo in maniera, in maniera eh, tragica perché? perché appunto L'euro, chiamiamolo così in maniera anodina, in maniera non valutativa, ma in realtà c'è tutto un progetto ideologico e ben, ben altro che asettico, l'euro serve esattamente a questo, a portare a compimento questo processo di assolutizzazione dell'economia rispetto a ogni forza ancora in grado di resisterle. Lo Stato nazionale, nelle sue forme passate, che hanno caratterizzato l'avventura della modernità si caratterizza esattamente per un primato, come dicevo, della politica sull'economia che il capitalismo non può sopportare il capitalismo, se la sua tendenza come dicevo, è quella di assolutizzare l'economia di svincolarla rispetto a ogni limite pensate sempre al refrain della teologia neoliberale che parla dei lacci e dei lacciuoli che devono essere tolti in mezzo no? chiaro se mantenga anche questo che ritornano i vincoli, eh, l'apparato pesante dello Stato, lo Stato minimo a cui guardano i liberali e così via, se questo è il meccanismo dell'euro, rimozione della sovranità e imposizione assoluta dell'economia, ebbene l'Europa di oggi è il compimento di quella logica avviatasi nel 1980. La vera violenza del nostro tempo è la violenza economica. Questo è il punto. L'età, l'innalzamento dell'età pensionabile, i tagli agli stipendi, i contratti di lavoro a tempo determinato e così via, sono tutte forme criminali di violenza economica. Di una violenza economica che è la cifra del nostro tempo. Per essere radicali, ovviamente bisogna condannare Hitler, è chiaro, ma l'Hitler dei nostri tempi non porta la spastica in mattina. Hitler dei nostri tempi. Parla inglese, si richiama alle leggi della finanza eh, e condanna tutte le forme di violenza che non siano quelle impersonali e anonime del mercato. Questo è il punto fondamentale per essere chiari, e dire le cose col loro nome. Questa è, è la nuova forma di nazismo, se vogliamo utilizzare, eh, ma che già questo è fare una concessione a quella nevrosi del continuo richiamo dell'analogia storica. No? Per cui chiunque resista oggi alle leggi dell'economia viene bollato ma se di nazismo bisogna parlare l'economia è il nazismo oggi del nostro tempo, il pensiero neoliberale è il nazismo del nostro tempo a cui bisogna assolutamente reagire. Ora, per fare questo bisogna riacquistare la sovranità per riacquistare la sovranità cioè per citare direttamente Machiavelli no? no. E eh, spero che almeno qui la citazione sia gradita di Machiavelli eh, per citare Machiavelli il principe, no? che oltretutto è un capolavoro della letteratura italiana, della filosofia politica italiana, e bisogna essere fieri di essere italiani e non vergognarsene come fanno molti pagliacci che se ne vanno all'estero e che poi pontificano sulla corruzione italiana dall'estero. devi no. stare in Italia e cambiare le cose. Mm. Per non parlare dei politici che mandano i figli a studiare all'estero. No? Cose oscene che farebbero ridere se non facessero piangere. Ebbene, il Principe di Machiavelli dice testualmente che la sovranità si caratterizza per due aspetti fondamentali: la disponibilità della moneta propria e l'uso libero delle proprie armi, cioè il possesso delle armi, delle forze armate, della sovranità militare. Potrebbe. E qui tocchiamo un altro problema che forse ci porta un po' a esulare ma non credo come cercherò di mostrare se ho tempo di, di far interagire i due aspetti no? scusate se procedo così in maniera un po' astratta e, e intrecciando più discorsi ma è così per, per stimolare anche poi una discussione su questi temi oggi questi due cardini fondamentali ben enunciati da Machiavelli mancano manca ovviamente la sovranità monetaria chiamiamola così ed è l'euro che va rimossa Abbiamo ceduto quote della nostra sovranità nazionale per avere in cambio cose. Cosa ne abbiamo avuto in cambio? La risposta ben capita è nulla. nulla. nulla. Ma poi manca la sovranità militare per l'obbio, spiacevole fatto anche da dire, insomma bisogna che qualcuno lo dica ogni tanto, che non abbiamo la sovranità militare. Abbiamo le basi americane. Io sono d'accordissimo a fare la critica dell'Unione Sovietica, va benissimo, ma allora si sia coerenti e si dica proprio in nome di quella critica che oggi il rapporto fra gli Stati europei e gli Stati Uniti d'America è lo stesso che c'è fra gli ex Stati satelliti dell'Unione Sovietica e la casa madre Bush, cioè paesi a sovranità controllata, a sovranità limitata. questo è perché non, non si comprende questo fatto facilissimo da comprendere? Non può esserci sovranità di un popolo se non c'è la sovranità militare, se non c'è la democrazia come libera decisione del popolo a prescindere dalla presenza di stranieri che occupano militarmente il territorio. Io faccio sempre questo esempio e mi piace farlo anche questa sera insieme a voi. Immaginatevi l'effetto comico che avrebbe sortito nell'Atene Periclea. Un tale che fosse andato da Pericle a dirgli che si era in democrazia mentre c'era una guarnigione spartana insediata sull'acropoli, Pericle si sarebbe messo a ridere evidentemente. A noi invece ci raccontano che siamo democratici con le basi militari in Europa, non solo in Italia. Cosa vuol dire questo, evidentemente? La domanda che uno si deve porre, un filosofo, ma non solo un filosofo, è ma da cosa devono difenderci queste basi? ve lo sarete chiesti, no? Alla... a 60 anni dalla fine, per fortuna, dei nazifascismi e a 20 anni dalla fine dei comunismi, da cosa devono proteggerci? No? Io non ho trovato, ponendomi radicalmente questa domanda, non ho trovato altra risposta se non la seguente. Devono difenderci da noi stessi, cioè dalla possibilità che i singoli stati europei si uniscano mantenendo la loro sovranità in un rapporto il riconoscimento fra popoli liberi e uguali, rigettando incondizionatamente il folle criminale sogno americano della special mission, in nome della quale si compartano i vari paesi che resistono all'imperialismo americano. Questo è il punto fondamentale. Questa è la, è la risposta che sono provvisoriamente pervenuto. Ora, cosa c'entra questo, a parte la citazione di Machiavelli, cosa c'entra questo con l'Europa? C'entra come? Perché l'odierno euro, l'odierna eurocrazia, serve esattamente a imporre una sudditanza ancora più grande all'impero americano dell'Europa. Perché? Per quale motivo? Perché se voi ci pensate con attenzione, l'odierna l'odierno sistema eurocratico si basa esattamente sulla, sul rimpiazzamento del vecchio capitalismo europeo con tutti i suoi limiti ma anche con i suoi pregi. No? La, corruttissima, tra, la, cor, corruttissima prima, la corruttissima prima repubblica piena di, di, di danni, piena di corruzione e così via, ma pur sempre con dei diritti sociali chiari, che tutti ricordo bene, anche se ero piccolo. No? Me lo ricordo bene, me ne ricordo bene, faccio una piccola parentesi. Nella mia classe, quando facevo l'elementare a Torino, c'era una nostra compagna di classe che era una bambina d'anno, no? che aveva l'assistente d'appoggio, un recupero, la maestra, ed era una di noi a tutti gli effetti, nessuna discriminazione, era una di noi, come è giusto che sia. Adesso, come voi ben sapete, non c'è un assistente di sostegno per ogni bambino diversamente alto. Ce n'è una per ogni 10, per ogni 15. Cosa vuol dire? Vuol dire che si creano dei ghetti, che non sono più come tutti gli altri. Questo perché manca quel appunto, quel retroterra di diritti sociali irrinunciabili che oggi vengono sacrificati in nome del ce lo chiede. Il teologumeno preferito di Bersani o di, di Monti eh, ce lo chiede l'Europa. Il teologumeno in nome del quale ci toglieranno, se non, se non fosse chiaro il principio. Ora, l'euro serve esattamente a questo, a imporre un capitalismo senza welfare state, a imporre un capitalismo di tipo americano. Oggi io ho parlato genericamente di capitalismo al singolare, no? con la solita tendenza dei filosofi a riportare all'unità ciò che è il tecnurale, a no? trovare una logica unitaria in tutte le cose. Ma voler essere rigorosi di capitalismi, oggi ce ne sono molteplici, almeno tre. C'è quello europeo in via di estinzione, col welfare state, diritti sociali, conquistati ovviamente non per doni munifici del capitale, ma ottenuti sul campo tramite le lotte e chi sopra. Poi c'è il capitalismo di tipo cinese, un no? capitalismo sui generis, che forse riesce a unire i volti peggiori del comunismo e del, e del capitalismo stesso, no? ma che comunque geopoliticamente la Cina ha una soluzione fondamentale, meno male che c'è, e poi terzo c'è il capitalismo di tipo americano, quello della privatizzazione selvaggia, quello in cui devi lavorare 30 ore al giorno per, poter, per non soccombere la concorrenza e così via. Ora, l'Europa serve esattamente a imporre il capitalismo americano anche in Europa, per chi non avesse... Capito, è facilissimo da comprendere questo passato no? per imporre quel tipo di capitalismo senza diritti sociali, senza i lacci e lacciuoli temuti dall'ideologia neoliberale e così via. Per cui ecco che eh, quello che diceva, che apparentemente non aveva connessioni, trova forse una sua connessione esattamente in questo: cioè nel fatto che eh, non si può pensare alla a riconquistare la sovranità solo sul piano economico, bisogna riconquistarla tutt'uno la sovranità, e conquistare la Tupurgio sul piano economico e sul piano militare. Quindi bisogna uscire dall'Europa e far uscire gli americani dall'Italia, per dirla molto in maniera chiara quanto diretta. Se non si comprende questo, non si arriva mai al punto della questione, che è appunto la sovranità totale, come capacità del popolo di autodeterminarsi all'interno degli spazi dei confini nazionali. Ora, l'economia, se abbandonata a se stessa, produce solo disastro. Non lo dico soltanto io, ma lo, dice, lo dicono i fatti, anzitutto oggi. Ma lo dicono fior fior di pensatori che hanno attraversato la modernità. Mi piace qui ricordarne due, non è un citazionismo fine a se stesso, ma è proprio per comprendere le radici, credo, del problema. Questi due pensatori che voglio citare sono Hegel e Fichte. Fichte nel 1800 pubblica un testo oggi completamente dimenticato e non dimenticatevi mai che le mode filosofiche e politiche seguono sempre il ciclo dell'economia capitalistica, no? va sempre di moda quello che, quello che dice ciò che il nostro tempo vuole sentirsi dire, mentre invece viene dichiarato fuori moda ciò che il nostro tempo non vuole sentirsi dire, no? da cui il paradosso di un'epoca come la nostra che dice superata la categoria di imperialismo proprio per, mentre si perpetrano i peggiori crimini imperialistici e pre predica superata e fuori moda la categoria di alienazione mentre mai l'epoca storica è stata più alienata della nostra predica superata la categoria stessa di capitalismo no? proprio nell'epoca più capitalistica dell'intera storia umana che io vari anni formula torno schieno, ho chiamato capitalismus sibe natura no, oggi il capitalismo è diventata la natura non se ne parla nemmeno più perché è come l'aria che respiriamo. No? Chi già ne parla, come sottoscritto, è, è sempre qualificato come marxista, no? perché io non mi sono mai definito, in sì, città, no? mi è marxista per marxista, definisco un allievo indipendente di Hegel e di Marx. Però, ciò detto, eh, Fichte nel 1800 pubblica questo testo, oggi dimenticato, che si chiama Lo Stato Commerciale Chiuso, dove, al di là dei temi, potremmo dire del Contesto storico in cui lo scrive, che è un contesto storico oggi superato, dice una cosa fondamentale. Capisce la logica stessa di sviluppo dell'economia e parla in quel testo di anarchia commerciale. Dice Fichte che l'economia da sola tende a produrre catastrofi sociali, ma soprattutto produce una situazione di anarchia commerciale. Disgrega, potremmo dire, quella egemonia della politica sull'economia senza la quale si vengono a produrre i peggiori disastri possibili. No? L'economia, se non è disciplinata, degenera in anarchia commerciale, che è, il nostro, è esattamente il nostro tempo, il tempo dell'anarchia commerciale. No? Il nome del, del mercato e delle merci che circolano di, di limitatamente da uno stato all'altro no? il paradosso che diceva già Giafitte in quel testo 1800 è che nell'epoca contemporanea le merci si muovono liberamente mentre invece gli uomini non. no, mentre invece gli uomini non. e la situazione oggi è se mai è possibile peggiorare perché le merci circolano illimitatamente mentre invece gli uomini hanno il passaporto o il permesso di soggiorno no? se ci fosse bisogno di dimostrare l'alienazione e la reificazione di cui diceva Amar Marx, questo No? le merci fanno quello che vogliono e gli uomini sono limitati ora Fichte va individuato esattamente il bisogna uscire da questa follia dell'anarchia commerciale il solo mezzo per uscirne è tornare allo Stato commercialmente chiuso, cioè limitare i contatti con l'estero nel senso appunto di reintrodurre un primato della politica sull'economia questo è il punto fondamentale. poi si può come dice scusi? Protezionistico. protezionistico. Ah, protezionismo, sì, certamente in quel senso, ma non un protezionismo fine a se stesso, protezionismo congiunturale, potremmo dire, per reintrodurre il primato della politica sull'economia. Questo era il punto fondamentale che Fitte aveva capito e che secondo me deve essere valorizzato anche in altre prospettive rispetto a quelle di Fitcher. Passo ora a Ekel. Hegel aveva capito tra le tante cose anche questa cioè il fatto che l'economia, se abbandonata a se stessa, produce quelle che lui chiama le tragedie neletiche. Tragedie nell'etico E poi mi avvio alla conclusione: le tragedie nell'etico sono esattamente quello che avviene oggi. Pensate al popolo greco, pensate presto al, al popolo italiano se rimaniamo in questa follia chiamata Europa. Questo è tutto. Bisogna porre dei limiti. Bisogna reimporre il primato della politica sull'economia. Perché se la politica non limita l'economia, non la governa, non la disciplina, accade che l'economia produce le valanghe sociali, come le chiamava Polani, o le tragedie dell'etico, come le chiama Egli. Ed è quello che si sta realizzando oggi. E' quello che si sta realizzando oggi tragicamente. No? Già Platone, da cui oggi sarei voluto partire con una citazione, ma poi non l'ho fatto per non tarda nel tardo pomeriggio per non annoiare l'uditorio, Latone in un passo bellissimo del suo dialogo politico dice una cosa fondamentale, no? utilizza l'immagine del, del politico come del pilota di una nave, un'immagine no? che ritorna costantemente nella storia occidentale, pensate anche a Dante quando dice ai serva Italia, no? e poi appunto ecco. Esattamente, cioè ritorna questa immagine, peraltro buonissima, no? perché mai Serva Italia, figuriamoci se oggi non ne serve, è Serva e così via. No? Dante è un classico perché non smette mai di dire la verità del nostro presente. Ma appunto in quel passo Platone dice che se la politica che lui chiama basiliche tecna, cioè tecnica regale regia, la principale tecnica principale arte anche, se la politica non tiene insieme l'ordito sociale impedendo che si producano disuguaglianze, quelle disuguaglianze che l'economia da sola produce, gente che ha sempre di più e gente che ha sempre di meno, succede che si precipita, dice lui, nel mare infinito della disuguaglianza. Il mare infinito della disuguaglianza, che è esattamente quello in cui stiamo precipitando oggi. Il mare infinito della disuguaglianza della, della povertà, della miseria dei licenziamenti che crescono vertiginosamente e così ora bisogna reintrodurre un primato della politica come arte regia di governare le cose ma per reintrodurre questo primato della politica questo è il punto su cui con noi non, non convengono molti eh, dei politici contemporanei che sono favorevoli invece al rimanere in Europa e quindi negano se stessi perché non si può capire questo, cioè che per imporre l'armato della politica oggi bisogna uscire dall'euro, dato che l'euro è la negazione della politica, è la sostituzione della politica con eh, i dispositivi anonimi e impersonali dei mercati. Questo è il punto fondamentale, gestiti artatamente dalle politiche neoliberali, cioè dal modo in cui si conferisce una potremmo dire, copertura politica all'economia stessa. Ecco, l'euro è la sostituzione della politica come amministrazione corale della comunità opera della sua esistenza e quindi anche dell'economia sottoposta alla, alla potenza del, della politica. E l'euro sostituisce questo con un'economia autoreferenziale non più disciplinata che utilizza la politica a suo, eh, ad uso su. Politica neoliberale, che altro è se non l'economia che trapassa anche la politica, che quindi annulla la politica, la svuota di senso dall'interno. Ora, se come tutti i politici sembrano dire e no? si esattamente. Tutti i politici sono d'accordo che ci vuole il, il governo della politica, tranne i liberali, I neoliberali, che però sono già tutta l'economia che diventa politica. Tutti i politici in linea di principio sono d'accordo. Bisogna eh, avere il primato della politica. Benissimo, ma allora l'ottia conseguenza che bisogna trarne è che bisogna uscire dall'euro, dato che l'euro è esattamente ciò che rende impossibile, il primato della politica sull'economia. Questo è il punto da chiarire. Se non si chiarisce questo, si resta a metà del guado, come usa no? Bisogna uscire dall'euro e reintrodurre il primato della politica. Eh, queste tesi hanno possibilità di passare, come anche riprendendo anche lo spunto dell'amico craxiano di prima eh, e fa piacere vedere che si è cioè, posizioni anche molto diverse ma si individua il problema qui non è questione di essere di destra, di sinistra, craxiani, berlusconiani, eh, marxisti questo è il punto che bisogna avere chiaro eh, queste sono dicotomie superate, vecchie eh, che non dicono nulla esattamente Dire oggi destra e sinistra ha la stessa attualità che dire guerfi e ripetenti. In che senso? Nel senso che tutti i partiti di destra e di sinistra, a qualsiasi gradazione, sono contrapposti su tutte le questioni più rilevanti e poi condividono totalmente le due cose che contano. Cioè l'uscita dall'euro, e la capacità di porre l'uomo la comunità politica prima dell'economia, disciplinando quindi il mercato, e due, la sovranità militare. Nessun partito la mette. In discussione. Eh? Per cui destra e sinistra sono, eh, uso l'espressione che usava il filosofo Luca, cioè sono posti in solidarietà antitetico polare, cosa vuol dire? Che dicono in maniera opposta la stessa cosa, esattamente. E che sono perfettamente interne a quel meccanismo ideologico che è oggi dominante, tipico della società neoliberale, di quel pluralismo che dice al plurale sempre solo la stessa cosa. Questo è il paradosso. No, non insieme adesso. Certamente, le famose larghe intese e così via qualcuno no? le chiama il partito unico dell'Euro sì, <ride> certamente per cui la di questa sinistra e questa destra o la sinistra e la destra in generale ma io parlo di quello che esiste di sotto cioè, certamente per cui, de, per cui bisogna rinunciare a questa dicotomia oggi perché questa dicotomia ci porta eh, inevitabilmente a ruinare direbbe Machiavelli o più semplicemente a riprecipitare nel vecchio paradigma per cui eh, sto con ventola perché è più a sinistra di Bersani no? ma con ventola e non con Bersani significa star sempre dentro eh, il, il problema no? e non uscire no, oggi la vera scelta libera non è scegliere Bersani o Berlusconi ma nel sottrarsi a questa scelta obbligata questo è il punto Ora, destra e sinistra dicono la stessa cosa in maniere appena differenziate ma accettando i dogmi fondamentali del nostro tempo. Bisogna eh, inventare nuove carte, il territorio è mutato. Combattere sul nuovo territorio con le vecchie cartine significa non capire nulla e perdere in partenza. Per cui oggi io credo che uno dei conti più difficili di questa associazione e delle altre che hanno correttamente individuato il problema e ce ne sono altre, mi parlo in Italia, penso ad esempio all'associazione EPIC e eh, ad altre associazioni che hanno individuato il problema nell'euro, eh, quello nel riconquistare la sovranità, bisogna appunto trovare questo punto di intesa e di ricostruire una visione comune. Qui è la grande sfida tra una prospettiva a lungo termine che non capitoli dell'ennesima apologia dell'esistente o che non rifluisca nel, nell'eterno ritorno alla destra o alla sinistra. E invece la creazione di qualcosa di grande, eh, qualcosa di grande, una visione di insieme che permetta di unificare le forze, di creare forse, un nuovo principe, un nuovo partito che vada al di là delle vecchie dicotomie e che individui la vera dicotomia. Oggi la sola dicotomia valida è quella per chi accetta l'economia col suo fanatismo e chi invece la rigetta con le e che per rigettarla ha capito che bisogna passare dalla sovranità nazionale. Questo è il punto fondamentale dal mio punto di vista. La diffamazione continua da parte del circo mediatico, del mainstream mediatico, della manipolazione organizzata. Giornali, tv e così via. Allineate nella diffamazione totale di queste prospettive. No? Eh, criticare il capitalismo significa immediatamente approvare nulla per l'ideologia dominante. Parlare di ritorno alla sovranità significa per l'ideologia dominante eh, far resuscitare Hitler e Mussolini. In però, no? capite bene qual è il dispositivo ideologico: no? il dispositivo ideologico è che non appena c'è una possibile soluzione. Viene dall'ideologia dominante resa indisponibile, vanificata. Non è solo l'ideologia dominante, eh? perché vedi Alba Dorata in Grecia, quella è realtà concreta, cioè la destra si, si rafforza nelle crisi e quindi non è, non è più solo un discorso eh, teorico di unire eh, sinistra e destra, è proprio una destra che, che sopraffa chiunque delle crisi Allora, questo è un punto secondo me decisivo. qui dico la mia posizione, magari non è quella degli amici di però è la mia: bisogna individuare la contraddizione principale del nostro tempo. La contraddizione principale è l'economia di mercato e quindi l'euro. Nella fattispecie, se è quello che dicevo nella sua tenuta. Quindi, bisogna spegnere l'incendio: esatto che l'incendio è l'euro, l'Europa, il capitalismo e così via. Eh, sarebbe secondo me poco prudente mettersi a chiedere i documenti ai ponchieri a sottoprire che... e quindi eh, bisogna assolutamente poi chiudo, eh, mettersi d'accordo mettersi d'accordo e individuare il, il, il nemico principale, il nemico principale oggi è sul piano politico indubbiamente il pensiero neoliberale che in realtà l'economia è un'unità fatto questo io credo che ci sia già una possibile base per per creare qualcosa e per discutere. Tutto il resto è chiacchiera mediatica, tutto il resto è discorso d'opinione, di intrattenimento. La sovranità è il tema di tutti. Io sono contentissimo e, e è d'aria fresca vedere un'associazione che, che costruisce il proprio discorso intorno al tema della riconquista della sovranità.